Ipertensione, la sua rilevanza e la sua prevenzione. L'ipertensione è definita come una pressione sanguigna di 140-90 o superiore. Una crisi ipertensiva è una pressione superiore a 180-120. Questa è una valutazione della pressione degli adulti dell'American College of Cardiology e dell'American Heart Association. Diamo un'occhiata all'ipertensione dal punto di vista degli specialisti che studiano il mercato della droga. Il mercato globale dei farmaci per la pressione sanguigna raggiungerà i 18,7 miliardi di dollari entro il 2029. Germania, il volume del mercato farmaceutico nel 2019 ammontava a 41,4 miliardi di dollari. Nel periodo dal 2020 al 2027, il mercato dovrebbe crescere del 6% annuo. Quale quota del mercato totale dei farmaci è occupata dai farmaci per l'ipertensione? Abbastanza significativo. Il mercato globale dei farmaci per il sistema cardiovascolare. La crescita è prevista da 53,07 miliardi di dollari nel 2021 a 71,52 miliardi di dollari nel 2027. Crescita del mercato dei farmaci contro l'ipertensione per regione, la tendenza è più o meno la stessa. Perché questi farmaci sono così richiesti? Previsione. 18,7 miliardi di dollari per i farmaci contro l'ipertensione nel 2029, a livello globale. L'ipertensione colpisce molte persone. Nel prossimo futuro, interesserà ancora più persone. Si presume che le persone vivranno più a lungo, vivono più a lungo, spendono più soldi in medicine. L'ipertensione è pericolosa. Fatti chiave dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ipertensione o pressione sanguigna elevata è una grave condizione medica che aumenta significativamente i rischi di malattie cardiache, cerebrali, renali e di altro tipo. Si stima che 1,28 miliardi di adulti di età compresa tra 30 e 79 anni in tutto il mondo soffrano di ipertensione. La maggior parte, due terzi, vive in paesi a basso e medio reddito. Si stima che il 46% degli adulti con ipertensione non sia consapevole di avere la condizione. Meno della metà degli adulti, 42%, con ipertensione viene diagnosticata e trattata. Circa uno adulto su 5, 21%, con ipertensione lo tiene sotto controllo. L'ipertensione è una delle principali cause di morte prematura in tutto il mondo. Uno degli obiettivi globali per le malattie non trasmissibili è ridurre la prevalenza dell'ipertensione del 33% tra il 2010 e il 2030. Cos'è l'ipertensione? La pressione sanguigna è la forza esercitata dalla circolazione del sangue contro le pareti delle arterie del corpo, i principali vasi sanguigni del corpo. L'ipertensione è quando la pressione sanguigna è troppo alta. La pressione sanguigna è scritta come due numeri. Il primo numero, sistolico, rappresenta la pressione nei vasi sanguigni quando il cuore si contrae o batte. Il secondo numero, diastolico, rappresenta la pressione nei vasi quando il cuore riposa tra i battiti. L'ipertensione viene diagnosticata se, quando viene misurata in due giorni diversi, i valori della pressione arteriosa sistolica in entrambi i giorni sono 140 mmHg e, o i valori della pressione arteriosa diastolica in entrambi i giorni sono 90 mmHg. Quali sono i fattori di rischio per l'ipertensione? I fattori di rischio modificabili includono diete malsane, consumo eccessivo di sale, una dieta ricca di grassi saturi e grassi trans, basso consumo di frutta e verdura, inattività fisica, consumo di tabacco e alcol e sovrappeso o obesità. I fattori di rischio non modificabili includono una storia familiare di ipertensione, età superiore a 65 anni e malattie coesistenti come diabete o malattie renali. Quali sono i sintomi comuni dell'ipertensione? L'ipertensione è chiamata killer silenzioso. La maggior parte delle persone con ipertensione non è a conoscenza del problema perché potrebbe non avere segni o sintomi premonitori. Per questo motivo è essenziale che la pressione sanguigna venga misurata regolarmente. Quando i sintomi si verificano, possono includere mal di testa mattutino, sangue dal naso, ritmo cardiaco irregolare, alterazioni della vista e ronzio nelle orecchie. L'ipertensione grave può causare affaticamento, nausea, vomito, confusione, ansia, dolore toracico e tremori muscolari. L'unico modo per rilevare l'ipertensione è chiedere a un professionista della salute di misurare la pressione sanguigna. La misurazione della pressione sanguigna è rapida e indolore. Sebbene gli individui possano misurare la propria pressione sanguigna utilizzando dispositivi automatici, una valutazione da parte di un professionista della salute è importante per la valutazione del rischio e delle condizioni associate. Quali sono le complicanze dell'ipertensione incontrollata? Tra le altre complicazioni, L'ipertensione può causare gravi danni al cuore. Una pressione eccessiva può indurire le arterie, diminuendo il flusso di sangue e ossigeno al cuore. Questa pressione elevata e il flusso sanguigno ridotto possono causare Dolore toracico, chiamato anche angina. Attacco di cuore, che si verifica quando l'afflusso di sangue al cuore viene bloccato e le cellule del muscolo cardiaco muoiono per mancanza di ossigeno. Più a lungo il flusso sanguigno è bloccato, maggiore è il danno al cuore. Insufficienza cardiaca, che si verifica quando il cuore non riesce a pompare abbastanza sangue e ossigeno ad altri organi vitali. Battito cardiaco irregolare che può portare a morte improvvisa. L'ipertensione può anche scoppiare o bloccare le arterie che forniscono sangue e ossigeno al cervello, causando un ictus. Inoltre, l'ipertensione può causare danni ai reni, portando a insufficienza renale. Come evitare di diventare una vittima di ipertensione? Evitare lo stress Controllare la routine quotidiana, avere abbastanza tempo per riposare e dormire, esercitare adeguatamente. È tutto? No? Ci sono ancora raccomandazioni per ridurre l'assunzione di sale. Elimina i grassi trans. Limita i grassi saturi. Smetti di fumare completamente. Aggiungi frutta e verdura alla tua dieta e controlla regolarmente. L'azienda NSP dà il suo contributo alla lotta per la salute e la longevità. Cosa c'è di meglio della prevenzione? Solo Tempestivo ha iniziato la prevenzione. A chi si rivolge il bando per prevenire l'insorgere dell'ipertensione? In linea di principio, tutti, anche i pazienti ipotesi. Sfortunatamente, durante i periodi di cambiamenti ormonali, stress e cambiamenti legati all'età, le persone diventano impercettibilmente ipertese. L'ipertensione non è una causa ovvia di disagio, mal di testa e vertigini. Più pericolosa è questa formidabile malattia la cui prevenzione è possibile, semplice e necessaria. Blood Pressurex, un nuovo prodotto NSP per la prevenzione attiva per il mercato UE. Perché pressione sanguignax, progettato per supportare un sistema cardiovascolare sano nel corpo. Blood Pressurex è stato creato con l'aiuto di esperti di altissimo livello. Blood Pressurex è composto da ingredienti selezionati per la loro qualità eccezionale e purezza. L'azienda NSP lo sa per certo perché è stata all'origine della creazione di ogni prodotto NSP. Come funziona? La formula Blood Pressurex è stata progettata per supportare efficacemente la salute cardiovascolare. Gli ingredienti chiave includono estratti. Semi d'uva. Estratto di foglie di olivo. Frutti di biancospino. Ortica indiana. Verga d'oro. Vitamina e L-Arginina. Estratto di foglie di olivo. NSP produce l'estratto di foglie di olivo come prodotto separato e conosciamo il suo effetto positivo sulla salute. Ha un effetto positivo sul sistema cardiovascolare. Sono le olive e l'olio d'oliva che fanno parte della dieta mediterranea, la dieta considerata la causa della longevità. Rafforza le pareti dei vasi sanguigni, ha un effetto antispasmodico. Fornisce protezione antiossidante. A causa delle sostanze nutritive in olive previene gli effetti negativi sul sistema cardiovascolare. Ha attività antivirale e antibatterica. Ha attività antiparassitaria e antimicotica. NSP produce grapine e zambrozza. L'elemento base di entrambi gli integratori è l'estratto di semi d'uva. L'estratto di semi sostiene la salute dei vasi sanguigni e favorisce la microcircolazione venosa. Le proprietà antiossidanti dell'estratto di semi d'uva sono note da molto tempo. La protezione dei vasi sanguigni, del cuore, di tutti i sistemi e organi che lavorano intensamente è un ruolo importante assegnato a questo componente, incluso nel supplemento per la pressione sanguigna. La vitamina E come antiossidante potenzia gli effetti benefici degli antiossidanti estratto di semi oliva e tutti i componenti. L'estratto di frutta di biancospino supporta la funzione cardiaca, aumenta l'apporto di ossigeno e migliora la circolazione periferica. Questa è una pianta meravigliosa che è stata utilizzata da tempo immemorabile per sostenere il cuore e i vasi sanguigni, per migliorare l'afflusso di sangue al muscolo cardiaco e prevenire l'ipertensione. L'estratto di radice di ortica indiana, Coleus forscoli, viene utilizzato per normalizzare il profilo dei grassi nel sangue, prevenire l'aterosclerosi e sostenere i vasi sanguigni. Il forscolin è una sostanza derivata dall'ortica indiana. Alcuni esperti lo descrivono come un fattore naturale che previene l'obesità e normalizza il livello degli ormoni sessuali negli uomini. Il Forscolin è anche considerato sicuro per le donne, per la cui salute viene anche utilizzato attivamente. Lo scopo dell'applicazione è la prevenzione dei guasti nel metabolismo dei grassi e la creazione di condizioni ottimali per il mantenimento della salute dei vasi sanguigni, del cuore e dell'accumulo di massa muscolare. Le parti aeree della verga d'oro, Solidago Virgaurea sono state tradizionalmente utilizzate per rimuovere i liquidi in eccesso dal corpo e normalizzare l'equilibrio minerale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di evitare l'eccesso di sale e giustamente l'assunzione. Va sottolineato che la verga d'oro è stata utilizzata con successo molto prima che queste raccomandazioni fossero emesse. L-arginina è un amminoacido che viene utilizzato per aiutare il cuore, i vasi sanguigni e il sistema nervoso. In combinazione con piante che normalizzano la pressione sanguigna, la L-Arginina migliora la nutrizione del sistema cardiovascolare e aiuta la prevenzione attiva. Citazione dal sito web della Mayo Clinic. Poiché la L-Arginina agisce come un vasodilatatore aprendo, allargando, i vasi sanguigni, molte persone assumono L-Arginina per via orale per curare le malattie cardiache e la disfunzione erettile. Gli studi sull'uso della L-Arginina per determinate condizioni mostrano Angina la ricerca mostra che la L-arginina può ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita per le persone con questo tipo di dolore toracico da lieve a grave. Alta pressione sanguigna, ipertensione. Alcuni studi hanno dimostrato che la L-arginina orale può abbassare la pressione sanguigna nelle persone sane, nelle persone con lieve ipertensione e diabete e nelle persone con un tipo di ipertensione che colpisce le arterie nei polmoni e il lato destro del cuore, ipertensione polmonare. Le infusioni di L-Arginina abbassano anche la pressione sanguigna nelle persone con ipertensione. Ingredienti L-Arginina Estratto di foglie di oliva europea, olea europea, in polvere, estratto di semi di uva, vitis vinifera, in polvere, estratto di radice di ortica indiana, coleus forscoli, in polvere, estratto di frutti di biancospino, crataegus laivigata, in polvere, di alfa tocoferolo, vitamina E, parti macinate di verga d'oro europea, Solidago Virgaurea, agenti antiagglomeranti, sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio, involucro della capsula, gelatina. Recensioni dei prodotti. Aiuta a mantenere la pressione normale. Avrò 74 anni e non uso nient'altro. Fantastico prodotto. Davvero. Questo prodotto mi aiuta con le mie navi. Mi sento meglio da quando ho iniziato a prenderlo. Eccellente. Dose giornaliera raccomandata. 1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non utilizzare durante l'assunzione di farmaci cardiaci. Consulti il medico o il farmacista se sta assumendo contemporaneamente anticoagulanti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini piccoli. Nature's Sunshine incoraggia uno stile di vita sano. Gli integratori alimentari non possono essere utilizzati come sostituti di una dieta variata. Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono la base per il corretto funzionamento del corpo. Quali prodotti NSP aiutano il cuore e la salute vascolare? Moltissimi! HVP ottimo prodotto per aiutare a migliorare il sonno. Calmati, relax, alleviare lo stress, ridurre lo stress sui vasi sanguigni e sul cuore. È conveniente bere 2 a 3 capsule a cena insieme al magnesio, 1 a 2 capsule di magnesio. Lecitina e super omega 3. Ottimo supporto nutrizionale per cuore, vasi sanguigni, sistema nervoso. Nuovo prodotto NSP per la prevenzione attiva.